Allora, voi non sapete, perché non si capisce perché non ne parla nessuno Ma io vi cerco anche un tributo a questa bambola di merda <ride> Che merda, ragazzi Ma vai, vai, vai a morire va. Allora, ragazzi, non ne parla nessuno Non ne parla nessuno di questa roba Ma sta arrivando in città Arrivando in città, si dice è tornata no. Sta, to sta arrivando in città la cugina scema, la cugina scema di Annabel, che è già una bambola scema. Sta arrivando in città, non sto scherzando e nessuno ne parla. Tutti i congiuriani sono talmente tonti che non si sono neanche Cannabel esatto. La, la... La bambola che si ammazzava di canne. cannabella Cioè i congiuriani sono talmente tonti che gliele devi, gli devi dire... Oh! A congiu A congiu Allora... è arrivata Annabella. bella? La sorella? No, la sorella, la cugina. Hai capito? Oh! Legliate! Allora... Voi direte, ma che stai impazzito? No, non sono impazzito. Arriva Megan scritto col 3, il nuovo prodotto di James Wan. Uf, uf. Questo è Dylan Dog che abbaia. Quando dici James Wan, c'è Dylan Dog che abbaia. Dylan Dog è il cane di James Wan. Uf, uf. Ho detto James Wan, quindi... Uf, uf. Avete visto? Lo fa sempre. Questo coglione Oggi sono un fuorico, perché quando arriva... Cazzo c'è sta pubblicità di merda qua so... Vai via, vai. Arriva Megan, scritto col tre, ma più ignorante di così non si può... Arriva Megan, siete pronti a vedere Megan dopo questa fantastica pubblicità di merda? Eccola qua, Megan. <ride> Megan... Ma sembra una cazzo di bambola Una real doll Quelle che si scopa la gente Quelle che la... <ride> sembra una real doll <ride> Me la vedo lì con la bocca aperta <ride> Così Pronta per essere <ride> Usata dal primo che passa <ride> No ragazzi <ride> Non ci posso credere, qua due congiuliani sono andati via dalla chat Ciao, ciaoone, no vabbè dai raga, l'avete vista? Che orrore Sto morendo, adesso mi riprendo un attimo È una real doll infatti, l'ho detto anch'io Levate gli orsetti, in realtà sono, sono, sono, si sì, li ho messi, li ho pucciati nella vodka prima di, di mangiarli come dice Danny Glover, in Arma Letale, sono troppo vecchio per queste stronzate. Sembra Nicole Kidman, si può dire sì, Nicole Kidman, nana. Comunque sì, sembra Nicole Kidman rifatta, perché Nicole Kidman, poveraccia, tra l'altro è un'attrice bravissima, secondo me, però un po' si è fatta prendere anche lei da questa mania del, del, del rifarsi la faccia. E quindi io in onore di, in onore di questa Megan, non ho capito perché lo scrivono col 3 poi lo scopriremo Forse perché i bimbi minchia oggi scrivono tutto così, no? usando un po' quello che gli pare Sapete che, che le nuove generazioni non scrivono le, le cose come con le lettere che, che, che fior fior di geni ci hanno creato per scrivere No, loro, loro usano il 3 per scrivere E Fanno queste cose qua? Oppure è tutto ribaltato? Oppure devo usare uno, uno zero al posto di una, di una O perché sennò sei troppo boomer. cioè, se tu scrivi mega con, con le sue lettere, sei un boomer di merda, dai! Ma scrivi lo storto. L'attrice reciterà e produrre il film avrà un ruolo di gemma, una brillante robotica di una di giocattoli che usa l'intelligenza artificiale per sviluppare Mega. una bambola... Vabbè, hai copiato! Hai, copia... <ride> hai copiato... Hai copiato <ride> il... Hai copiato. Hai copiato pure il format di, di Chucky in reboot, della bambola assassina in reboot.